Molti erano di Foiano, altri di Ventinesi e qualche meridionale. Ai nuovi arrivati fu subito richiesto di trovarsi un nome di battaglia e di indi ed indicarlo nella banca. Da questo momento il Giulio diventerà Paraguay, il nome che aveva scelto. Non si sa per quale motivo. Per La storia eh, non è una cosa che passa e poi quando è passata no, non serve a niente. Proprio perché è passata, deve servire affinché certi avvenimenti e certe barbarie non succedano più. Passare così diceva Mussolini, così vorrebbero la politica. Quanto sapere si è perso in questi mesi assassini? Quanti nipoti orfani di saggezza? E qualcuno sparge odio, ancora, ancora, ancora. Voglio essere il partigiano che libera se stesso e raccontare a chi passa da uno sciame che in cima alla salita c'è una lapide che grida.